Siamo qui nella sala multimediale di Chiesa Navalta, la sala San Francesco, dove è ospitata la mostra di madre e a cura delle signore. Sono Claudia Capucci, sono una psicologa, psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale con la mia collega. Io sono la dottoressa Simona Scopetta e sono una psicologa specializzata specializzanda in, eh, ad orientamento analitico transazionale. Di madre in figlia è, è stato per me e la mia collega un viaggio, un viaggio introspettivo all'interno delle dinamiche interpersonali del rapporto tra madre e figlia. È una mostra fotografica perché attraverso l'immagine della fotografia abbiamo voluto proprio cogliere gli aspetti emblematici di questo rapporto così importante proprio per la carica che ha l'immagine quindi che riesce a cogliere i propri sentimenti, i comportamenti e i pensieri eh, di, questo, di questo rapporto così intimo e delicato. E il rapporto tra la madre e la propria figlia eh, ha degli aspetti di peculiarità rispetto al rapporto madre figlio perché a differenza del, dell'uomo che nasce da una donna in cui gli aspetti caratteristici sono più quelli della separazione, sì del distacco, della individuazione. Nascere donna da una donna significa invece accentuare maggiormente gli aspetti di contatto, di vicinanza, di continuità e anche di intimità, eh, sia corporea che simbolica, con l'origine della vita. Abbiamo voluto fare questo viaggio insieme alla mia collega con eh, alcune coppie di madre e figlie che si sono messe in gioco e che ci hanno permesso di condividere insieme a loro un pezzettino di questo viaggio, così che è diventato il nostro di viaggio. Volevo solamente aggiungere due cose a quello che ha detto la mia collega, che è stata veramente molto brava nell'esporre, quello che abbiamo sentito durante questo cammino è che non è mai stata fatta questo tipo di ricerca, ma eh, noi l'abbiamo fatta all'interno proprio delle vite delle nostre coppie, le coppie che abbiamo intervistato, che poi c'è stato un passaparola, quindi hanno loro contattato noi e questo è stato ancora più bello perché ci ha fatto comprendere quanto sentissero fare questo pezzo di strada insieme a noi. Quindi siamo stati all'interno delle loro case, abbiamo vissuto con loro questo momento particolare ed è stato bello anche riviverlo perché poi dove ci sono bambini tu torni bambino, dove ci sono persone di una certa età eh, proietti quello che vedi all'interno della tua casa magari con una mamma di una certa età che purtroppo non ha più magari il contatto con la realtà che aveva prima Uh, rivedi e rivivi la dolcezza di una mamma che magari ti sei dimenticata ed è stata veramente un'esperienza un molto molto bella e molto profonda uh, ci ha dato veramente tanto credo che posso parlare a nome di tutte e due praticamente mh, questo cammino a parte il fatto che ha secondo me unito ancora di più noi nel nostro essere oltre che colleghe anche anche amiche e quindi ci ha fatto sentire più figlie, più madre. È stata un'esperienza veramente molto bella, sì. Grazie, grazie soprattutto alle coppie che hanno partecipato e a chi ci ha regalato anche tanti feedback lasciando nella, nella nostra buchetta i, i messaggi che sono stati. Tutti ci hanno veramente toccato. Abbiamo qui un papà, vogliamo sentire una sua testimonianza riguardo a questo evento? Secondo me è un evento molto bello, mi sono molto emozionato perché vedere il rapporto diciamo, fra madri e figlia è una cosa molto importante per me perché comunque si vede proprio il sentimento. Tu quando hai iniziato? Chiedi. Sì, ero a casa e poi sono venuti il fotografo e la signora collaborava con il fotografo, è stato molto bello, interessante anche capire, parlare con loro, è bello. Claudia, vedo che porti in mano un libro, ma che cos'è? Qui dentro c'è il percorso che abbiamo fatto, ci sono tutte le copie che sono fatte fotografare, ma come non ti ricordi ci siamo anche noi con le nostre fotografie. Dobbiamo ringraziare Ilenea Marinacci, Grafiche Fioroni, che ce l'ha impaginato. Qua, eccomi, mi vedi? Eccomi qua, ci sono io con tutta la mia mitica famiglia della pasta di cui sono fatta. E tu? Gira, gira, tu dove sei? Certo che ci sei. E la tua è emozionatissima la foto. Cerca, cerca, ci sei, ci sei. Eccoti qua. Ed è bellissima. Oltretutto questa quest iniziativa è stata anche patrocinata dal Comune di Civitanova Marche, l'Assessorato alla Crescita Culturale, che ringraziamo anche per averci eh, permesso di poter utilizzare questo, questo splendido luogo che davvero ha impreziosito la nostra mostra. Grazie.